Cellfood, uno dei prodotti nutraceutici più importanti al mondo per ossigenare le nostre cellule. Cellfood, grazie all'apporto di ossigeno-idrogeno e allo stato nascente, disintossica in profondità l'organismo, permette di nutrire le cellule con un'azione antiossidante 30 volte più elevata del plasma umano. Numerose ricerche scientifiche hanno dimostrato che Cellfood è in grado proprio di ridurre lo stress ossidativo, modulare lo stress ossidativo e ossigenare le cellule, quindi recupero, energia, depurazione a livello profondo, del nostro della nostra mesenchima, tessuto connettivo, dove vivono le cellule. Selfude anche fa parte di una linea completa fatta di vitamina C spray sublinguale, multivitaminico, eserosimetionina per depurare il fegato e Dye switch per attivare il metabolismo, quindi una linea nutraceutica completa unica al mondo ideata dal grande Everett Story che ha permesso di migliorare la qualità della vita per 53 anni a intere generazioni, oggi da 24 anni in Italia. Self Food, un prodotto veramente straordinario lo troverete su www.selfood.it